dal primo inciso in là dal primo inciso in là dal primo inciso quindi dopo la prima. cioè c'è una pausa di uh, di Charleston e poi parte esatto dal primo inciso okay. in avanti lo facciamo No, così va bene. bella, non so se sia il bacio la, la persona giusta a, a doverla fare, ma riporta un po' di... Ah, un po' di... la seconda parte che è la parte è che la La facciamo tutto a quest'ultimo inciso qui così entro un po' nella parte okay. And yeah, eh, Ti sento cantare Shimmering, forse è meglio se. The Shimmering! Beh, un po' più. Okay. secondo me cioè. eh. Come... So, un po' meno tedesco desco. Shimmering, ya! Yeah. Shimmering! <ride>